Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Eh, per chi non mi conosce, io sono Rossella, eh, sono qui con eh, i miei studenti. Eh, abbiamo appena concluso la nostra lezione nel percorso di guarigione. Eh, proprio oggi abbiamo trattato il tema della guarigione a distanza. Eh, ci teniamo a a voler trasmettere le frequenze di luce eh, per il pianeta e per l'Ucraina eh, affinché possa finire questa guerra affinché l'Europa e l'intero pianeta eh, non, non, non azzardino, non, non osino, a, diciamo, non facciano delle mosse sbagliate che possano compromettere eh, tutto il pianeta, ma soprattutto che possiamo aiutare questo paese che sta vivendo una situazione drammatica, eh, in quanto tante persone hanno perso la casa, hanno perso la vita, non hanno da mangiare, non hanno da bere eh, e si trovano in condizioni che noi... Non, non immaginiamo magari possiamo guardare la televisione ma non è la stessa cosa eh, vivere dal vivo un'esperienza del genere io non non auguro a nessuno una cosa del genere noi vogliamo con questo video trasmettere le nuove frequenze di luce affinché possa arrivare il massimo bene di tutte le persone coinvolte la fine di questa guerra il ritorno alla pace eh, veramente io mando in particolar modo intenzioni d'amore a, a quest'uomo che, eh, che ver veramente che possa possa prendere consapevolezza che quello che sta facendo è solo un gioco dell'ego e eh, non certo della sua anima eh, spero che possa contattare un filino di quella luce che c'è dentro di lui affinché possa veramente finire tutto questo. Ora ognuno di noi eh, vorrebbe dire qualcosa e poi trasmetteremo le nuove frequenze di luce. Volevo invitare le persone che ci stanno guardando a pregare insieme a noi eh, se già praticate delle tecniche di guarigione eh, piuttosto che mh, eh, una semplice preghiera aiutateci a pregare per l'umanità. Grazie. Ok iniziamo con Alberto. Sì, io vorrei veramente mandare amore a tutti, gli abitanti del pianeta Terra e anche oltre, se possibile, e fare in modo veramente che continui questa, questa solidarietà, questa voglia di unione che sta avvenendo e che è veramente bellissima per quanto mi riguarda. Grazie. Angela? Sì. Mm. Desidero mandare luce a tutti i governanti, a tutti gli operatori di pace, a tutti i facilitatori, affinché abbiano proprio la forza, vista la funzione che svolgono, la forza proprio di eh, portare amore, portare armonia e portare equilibrio. E quindi luce, luce, tanta luce a chi eh, è deputato proprio a, alla pace come funzione eh, di ruolo, come ruolo insomma e quindi armonia proprio fra tutti gli esseri, io ci metterei anche gli animali e le piante perché in queste situazioni la sofferenza è veramente di tutto il di pianeta. Tutto. Grazie. Diletta. Io invio pace, amore, luce a tutta Madre Terra e a tutto il genere umano e al mondo intero. Grazie. Grazie. Conni che la madre terra evolva tutta dall'umanità agli esseri umani, eh, animali, piante, alla dimensione giusta, che non ci sia più buio, che ha sole ed esclusivamente luce nella terra e non esista più nient'altro. E amore all'infinito a tutti i bambini che non abbiano mai più a vedere guerra. Grazie Conni. Alessandro. Luce, pace e amore per tutti i bambini, soprattutto per le persone in difesa che stanno subendo questa situazione, non solo in Ucraina, ma in tutto il mondo. Tutto. Grazie. Che possa manifestarsi la nuova terra veramente, una terra di amore e di pace per tutti. Ora eh, invieremo, trasmetteremo le, le, nu le nuove frequenze di luce per dieci minuti eh, potete chiudere gli occhi, potete rimanere in ascolto riceverle e trasmettere luce insieme a noi con le vostre intenzioni pure d'amore grazie eh, facciamo una preghiera di protezione, la faccio per tutti noi invoco la divina presenza di dio da onnipotente padre e madre i miei angeli custodi il mio sé superiore gli angeli custodi del sé superiore di tutte le persone coinvolte di tutti gli animali le piante dell'intero pianeta terra di tutte le persone coinvolte in questa guerra invoco te arcangelo michele maestro gesù maria regina celeste tutti gli angeli gli esseri di luce e di amore puro che in comunione di intenti con l'arcangelo michele Stanno partecipando a questo processo di guarigione. Arcangelo Michele, ti chiedo di tagliare tutte le corde di paura, ti chiedo di purificare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole ed azioni, ti chiedo di radicare la nostra energia fino al centro della madre terra. Ti chiedo di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità dove possa entrare solo la luce, l'amore, la pace, la guarigione e che tutto ciò che opposta a Dio alla luce e all l'amore si allontani da noi ora, per sempre e per l'eternità. Chiedo la pace, chiedo la guarigione di tutte le anime su questo pianeta, che l'amore possa regnare ora e per sempre. Grazie, così è. Ok, possiamo iniziare. Thank you. Thank <laughs> you. Thank you. Bene, ora possiamo tornare tutti nel presente. Io ringrazio i miei studenti uno per uno e ringrazio tutti voi che avete partecipato a, questo, a questa guarigione, a questa preghiera affinché l'umanità possa vivere nella pace, nella serenità, nell'armonia, nella fratellanza, nell'uguaglianza affinché si possa manifestare veramente la nuova terra dell'Arcangelo Michele e del Maestro Gesù e di tutti i maestri che hanno camminato su questa terra, che hanno annunciato l'arrivo di un paradigma di amore. E questo è il grande sogno dell'umanità. Io vi ringrazio, vi saluto. A presto, ciao.